Eh, guarda, 9000, i miei 9389 euro stanno scendendo per colpa di quello con la roulotte. Capito. Vedo un cacchio quello che è. è troppo buio. <ride> ho sentito la signora dietro urlare. C'erano anche i bambini, probabilmente. C'è una signora qua dietro che ha fatto... Oh! Spaventatissima. Eh, devo girare qui? Non capisco com'è messa sta strada, sì. Devo girare. Devo girare. Cioè, ho sentito l'urlo della signora. <ride> Sei Sara! un problema <ride> che è successo? chi ha? hai causato un incidente? Guarda, cosa un un problema fatto? Sara mi sì, <ride> sì, da sì, devo scendere? allora <ride>